Ehm... Um, forse in quella direzione potrebbe esserci un tornado ma... Ciao a tutti ragazzi, qui è Gamer che parla E benvenuti in un nuovo video Oggi ragazzi, nuova sfida, l'avete letta dal titolo Se trovo un tornado O una tempesta con i fulmini Il video finisce Ultimamente su Fortnite stanno aggiungendo veramente roba figa Quindi assieme cercheremo di scovarla Tra l'altro a breve il 18 gennaio dovrebbe anche tornare Pinnacoli pendenti, quindi ragazzi Tenetevi pronti Ovviamente ragazzi prima di startare vi ricordo di inserire all'interno dell'item shop il codice creatore forte Così come vedete a schermo, perché se lo fate ogni volta che farò due acquisto mi arriverà una piccola percentuale, grazie mille a tutti quelli che lo faranno ragazzi Tornado sono usciti l'11 gennaio quindi un paio di giorni fa, ma c'è un problema questa sarà la settimana vorticate in pratica ci saranno più probabilità di incontrare Tornado nell'isola ottimo ragazzi, allora sulla mappa non si vedono da quanto mi sembra di aver capito, quindi questa è già una buona notizia, vabbè noi intanto lanciamoci al Daily Bugle così tanto per il meme che bello scendere Daily Bugle senti sempre nelle orecchie 47.000 persone che stanno scendendo nella tua Stessa casa Ah che cosa divertente E poco stressante Fatemi trovare in fretta Robe Mi serve un'arma un però Ok vabbè Da vicino Mi può andare anche bene La mitraglietta Ok Ok Ok Ok Let's go Let's go C'è qualcuno che sta salendo Io credo che la cosa più intelligente Da fare in questo caso Sia dileguarsi Un tizio Cavolo Cavolo Cavolo Cavolo No Ma io volevo dileguarmi Wow Ok, va bene, voglio uno scudo e voglio andarmene Non chiedo tanto, Vabbè, niente scudo Ok, via via ragazzi, evitiamo Ma non sia mai, non, non sia mai una slurpfish. Tranquillo, tanto mica sto senza scudo, buono Per ora, tutta sta settimana turbolenta non è che l'abbia vista Quindi, me meglio così, meglio così perché di tornato apparentemente non ce ne sono Forse si creeranno verso l'endgame, non, non ho idea, ragazzi. Io finché non vedo nuvole, finché non vedo cose, io, io vado per i fatti miei. Um, forse in quella direzione potrebbe esserci un tornado, ma noi faremo così. <ride> Ciao. Lupi. No, no, ma sti cosi mi inseguono per tutta la mappa, Io non ci posso credere, no. Dai, que questi mo' mi inseguono fino a 2000 metri. Che noia, qua che cos'è? Eh? Ah, peccato, speravo in qualche cura. Beh, io tutte queste zone non le ho esplorate, quindi tanto per sbloccarcele sulla mappa, magari. Ah, no, questa è la skin che si otteneva nei vecchi pass, facendo un botto di cose. Non spenderò mai così tanta roba. Ma sì, vieni con me, bro, di cui non ricordo il nome. Eh, non mi fido, ragazzi. Ah, stanno andando via, stanno andando via. Sì, sì, lasciamolo andare, dai. Ehm. potrebbe darsi che stiamo per incontrare un tornado. Qu questo non credo sia un tornado, no, credo che sia la statua ok. No, ma tranquillo bro Cioè Tanto qui è La passeggiatina romantica Che ci stiamo a fare. Tranquillo proprio Mi è andata bene Ma qua si stanno fightando Cosa stanno facendo Ma, ma Vabbè Non farò domande Che è meglio forse Lo Sto girando senza scudi Da quasi inizio gioco Ma io non ci posso credere Ma non ci sono cure C'è solo roba inutile di vita Non mi serve Servono scudi. Dai, sta arrivando pure gente con le ragnatele. Sco scudi! Scudi! Niente, scudi! Oh, uh, cavolo. Attaccati! Scappa! Ciro! Ciro! Ti odio! Grazie! Sono vivo? Potrei essere morto? Sono morto! Mi era finito il caricatore però! Un colpo gli sarebbe entrato! Però comunque per ora niente è tornato! Ho detto, oh, proviamo una nuova zona, tanto prima se a esplorare la mappa, almeno me la completo. Uh, però brutta questa zona, eh, molto, molto aperta, troppo per i miei gusti. Vabbè, ovviamente, scudi. Non sia mai, continua a darmi cure per la vita, inutile. So, so sbroccare oggi, oggi... Ah, godo. Oggi è proprio sbrocco, eh. Pavo giornata complicata. Poi, fino a prova contraria, io non ho mai perso, perché non abbiamo ancora incontrato alcun tipo di, uh, di tornado, quindi... Buono come il pane, vabbè questo lo mangio Ciao Cosa cavolo è successo? Scusami GG Grazie per questo, ciao Quello che stava a fai da con lui Si è dato allo sciopero Cioè questo tizio si è veramente segnalato Con una flare gun cioè questo tizio ha letteralmente detto sono qui con la sua flare gun. Ma è scandaloso. Insomma. Credo che quel tizio per i colpi che gli ho fatto arrivare si sia spaventato. Sta là ancora? Ah no, è un altro! Mm. No. Uh, è andata bene le stavo prendendo qua eh attenzione qualcuno ha riftato lì eh <ride> cosa <ride> What? Ma oggi in sta partita sto sto a sgravare. Ah. Che tra l'altro la mappa sta cominciando ad avere un'aura un po' particolare. Un'atmosfera molto da tornado. Ma. Sto tranquillo, no? Perché io no? di tornadi non ne vedo uno con la flare gun Mamma mia, poverino. Comunque la mitraglietta è arma più forte del gioco, eh, se posso dire. Ma seriamente? Questo non c'ha nulla da fare fino a sto punto? Allora, io ho 77 persone che si stanno lendando, ma non è un problema. Il nostro obiettivo è prendere chi spara ragnatele e dasse proprio. Cioè, tipo, ciao. Tipo, ciao. Quindi, una cosa al volo. Perché non ce lo spara ragnatele? Perché non c'è lo spararagnatelo? No, non era spawn fisso? Non, non, è, non era spawn Cioè mi trova a Daily Bugle Alla ricerca del mio spararagnatelo Cioè sono morto Tipo qua Stava in zona una volta no? Ah, sono morto ragazzi Non ho speranza. Sta andata male, brother. Sta andata proprio male. Uh, questo, questo è andato stinger. Buono. Mi servirebbe ancora un fucile a pompa. Però, per il momento la mia priorità è assolutamente prendere uno spararagnatele, Continua a essere quella. Quindi. Niente, eh, fucile a pompa. Manco l'ombra. Zero. Va bene. Spararagnatele? Mo... Ho qualche location in cui andarla a cercare. Eh, però. Non è che siano tantissime. Che ho ricordi. Ah, sta lì, sta lì a posto. Ricordavo bene. Ok, sono bastati due tentativi. Ok. Buono, buono. Ciao. Qualcuno qui sta petando, ragazzi. Wow, ma che è? Ma sto vedendo una tempesta.